Sono tre componenti del saper colpire bene e in modo efficiente che non se ne fila nessuno. Ovviamente quando si pensa a colpire si, si pensa giustamente a tutta una serie di caratteristiche biomeccaniche che la persona deve riuscire a sviluppare per fare in modo di trasferire la propria forza in un momento di impatto più breve possibile sul bersaglio. Chiaramente è importante che il colpo sia preciso ma... Ci sono tre caratteristiche che vengono spesso trascurate, in particolare nei sistemi che vogliono avere poi una controparte nella difesa personale. Il primo e molto importante è la distanza. Il nostro bersaglio si muove, si muove mentre attacca, si muove mentre attacchiamo e si muove mentre colpiamo perché i nostri colpi hanno un effetto esposto nel bersaglio. Il secondo elemento è la direzione perché non è detto che il nostro avversario sia affrontale a noi ma anzi potrebbe capitare che l'aggressione avvenga di fianco o addirittura da dietro per cui i nostri colpi dobbiamo saperli portare in tutte le direzioni il terzo elemento che è quello più trascurato in assoluto riguarda la posizione spesso quando ci alleniamo immaginiamo che il combattimento avvenga in piedi non è affatto detto il combattimento può avvenire in piedi Può venire schiacciati a una parete, può venire da seduti, può venire in spazi molto stretti, può venire a terra. Quindi, se alleni i tuoi colpi solo a una certa distanza, solo in una posizione e solo in una direzione, spera che il tuo aggressore sia così cortese da mettersi esattamente dove lo vuoi per poter essere colpito. Questo andava bene.